Sì Presidente, grazie. Questo è il secondo ordine del giorno, tema che insomma, conosciamo un po' tutti quanti dal 2018, parliamo della Tumaiella parvicornis, che è appunto la cuciniglia che ha attaccato gli alberi. Ovviamente parliamo di un insetto all'octono del Nord America che, come abbiamo visto, ha avuto un'azione impattante sul, eh, sul un gran parte ovviamente, del patrimonio arboreo dei, dei pini della nostra città. Un tema che abbiamo seguito attentamente in Commissione Ambiente, insieme alla Commissione, insieme all'assessore Ferini, insieme al consigliere di Palma proprio per far luce ovviamente con gli organi competenti in questo caso parliamo della, della Regione, parliamo ovviamente anche del Ministero dell'Ambiente perché ad oggi è aperto un tavolo tecnico per cercare insomma, ecco, di eh, intervenire su questo fenomeno insomma, che sta devastando ovviamente non soltanto la, la, la parte della nostra città ma eh, anche, anche in Europa. Noi abbiamo un patrimonio arborio, parliamo di pini eh, di 58.000, insomma eh, ovviamente eh, sono quelli di competenza di Roma Capitale dove comunque è seguita ad oggi eh, 2.000 interventi, interventi ovviamente riprendendo anche eh, la sperimentazione seguita da EUR EURSPA con l'Università eh, Federico II. Tra tramite un prodotto, la bamectina, che viene somministrato tramite endoterapia. Ecco, questo, eh, questo intervento comunque ha portato eh, a dei buoni risultati. Eh, però ecco, è ovvio che insomma, eh, noi in Commissione Ambiente abbiamo spesso dato eh, degli indirizzi molto, eh, molto chiari, perché eh, mancano de degli atti a supporto, come per esempio eh, le linee guida eh, della Regione Lazio, che servono ovviamente per per dare insomma, eh, delle, degli indirizzi chiari sul tipo eh, di eh, attività eh, fito, eh, fitosanitarie da, da eh, applicare su queste, su queste piante e eh, poi chiediamo eh, perciò, insomma, alla Regione di eh, velocizzare in qualche modo eh, questa questa eh, diciamo eh, come dire mh, formulazione insomma, ecco, delle, eh, delle, delle linee guida e chiediamo anche al, al Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio del mare affinché emani un, un decreto emergenziale ad hoc proprio per eh, mh, evitare insomma, ecco, che questa eh, tomaiella parvicornis, appunto, questa, eh, questo insetto, questa cocciglia, insomma, intacchi ovviamente i pini di Roma. Ecco, noi, eh, con le nostre risorse, insomma, abbiamo svolto degli interventi ottimali tramite il servizio Giardini, anche con eh, del, come dire, eh, degli accertamenti, insomma, degli studi o comunque degli approfondimenti, perché non stiamo ovviamente a guardare ma eh, come dire, è un po' il fenomeno eh, simile a quello ovviamente della Puglia legato agli ulivi perciò insomma, è un fenomeno impattante un fenomeno devastante che Roma è ovvio da sola non può affrontare in questo ordine del giorno insomma, siamo molto chiari perciò eh, ci eh, come dire, eh, rapportiamo anche con quegli organi eh, competenti in materia eh, sanitaria che sono appunto la Regione Lazio ovviamente il Ministero dell'Ambiente e oggi il Ministero della Transizione Ecologica. Questo è un ordine del giorno che spero che venga votato da tutti, un ordine del giorno che comunque rispecchia la volontà della Commissione Ambiente, ripeto, Commissione che abbiamo più volte affrontato insieme al Consiglio di Palma, perciò io mi auguro che venga approvato all'unanimità da tutta quanta la maggioranza. Grazie.